Bentornati in Smogier, canale sul paranormale e sui misteri di questo mondo. Nella prima clip di oggi, seguiamo un utente di TikTok che sembra vivere delle esperienze paranormali all'interno della propria casa, che a quanto pare sembra infestata. Nel primo video pubblicato, l'utente WinMacPix si rivolge alla telecamera dicendo che sta vivendo giorni non proprio divertenti. Guardiamo il perché. Days like it's there. no fun. No fun at all. È vero? Sì. Posso Stai là? In questo secondo video, il TikToker sperimenta qualcosa di molto strano ed inquietante che farà passare la voglia di suonare a parecchi chitarristi. Nel filmato la chitarra sembra suonare da sola, ma la cosa più inquietante succede quando lascia la chitarra in cantina. Guardate. It's starting again. What's going on again. Hello? In quest'altra clip, ancora più inquietante, il TikToker cattura video quello che probabilmente potrebbe essere la prova che la casa sia infestata. I keep hearing sounds in my bathroom. I don't know what it is. I haven't whistled, I haven't messed with this thing. Holy crap. No freaking way. Did you see that? Yes. Did you see that? Yes. Che è? Okay. There's no way somebody slipped out right there. My back's against the wall. There's nothing in the closet. Qualcosa si nasconde nell'oscurità, oppure è stato architettato tutto ad arte, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. Genevieve Mary sta girando un video di sua figlia, quando qualcosa di decisamente inquietante viene catturato dalla telecamera. Genevieve scrive nei social, di aver sentito la figlia parlare con qualcuno, così la chiama e le chiede con chi stesse parlando, fino a quando non rimane scossa for what you see come here Lorley who are you playing with? what are you doing? Sembra esserci qualcosa o qualcuno, che cammina con la figlia di Genevieve. Questo filmato è stato registrato nel 2016, ma solo di recente Genevieve l'ha notato. Ovviamente rimase sconvolta da quanto accaduto. Secondo alcuni, potrebbe essere l'ombra della figlia a creare questo effetto, ma guardando con attenzione sullo sfondo, c'è una porta, e sembra che l'ombra quando passa sopra, non si deformi o si pieghi contro la porta, perciò tutto farebbe pensare ad una massa oscura, ma come al solito, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Doc Mikol, è un canale YouTube, con sede in Sud Corea, i proprietari del canale, Tichi e Michael, esplorano proprietà infestate, o note per fenomeni inspiegabili. In questa clip esplorano una vecchia casa abbandonata in Corea del Sud che si dice essere sede di molti fenomeni soprannaturali. Appena dentro hanno la sensazione che questa proprietà sia stata abbandonata da tempo. Trovano una specie di sortileggio affisso alla parete. Continuano a sentire strani rumori provenire dall'interno della casa. In una delle stanze, il cameraman dice di vedere delle strane figure che si muovono dietro una delle finestre. 뭔 소리야? 어? 아는 잠깐 들어와 보실랄까? 아, 아는 잠깐만 들어와 보실래요? 가지 마시고 Ah no, gioco ma 보세요. se io! Ecco come di magico! il tappo di trovo Guardando con attenzione, una canna da pesca scivola lungo il muro. C'è il C'è 잠깐만요. 잠깐만요. 아, 나드시고 나드시고 나드시고. 예, 네, 감사합니다. 예, 네, 이거 어, 자, 뭐야? 왜? 왜 이거 왜? 잠깐만요. 자, 나드시고 나드시고 나드시고. 예, 네, 감사합니다. 예, 네, 나드세요. Digo. Oh. Ti ha. Vuoi, vai, vai? Pochi istanti dopo, succede questo. Ui, 말로 해요. 우리 말로 해요. Una sedia scivola rapidamente verso il cameraman Uri, malo terrorizzandolo. Prima Leo. Più tardi, notano che la canna da pesca dove prima si muoveva appoggiata al muro, ora si trova riversa sul pavimento. In seguito, come se le cose non siano già abbastanza inquietanti, accade questo. La cerniera scorre lungo il letto, apparentemente mossa da una mano invisibile. Le attività diventano sempre più potenti, tanto che i due esploratori, decidono di lasciare in gran fretta la casa. Sfortunatamente, non ci sono informazioni sulla storia della casa, ma sembra che in questo luogo, qualcosa di oscuro stia succedendo. Il sortileggio trovato sulla parete, potrebbe essere il fattore scatenante di questi fenomeni. Gli ex proprietari, eseguivano rituali oscuri in questa casa? Probabilmente non lo sapremo mai. Quello che rimane di certo, sono questi filmati, catturati da questi coraggiosi esploratori. Il seguente video, ha origini sconosciute. L'unica cosa che si sa è che è stato girato durante un matrimonio da qualche parte in Sud America. Questa vecchia clip, mostra gli invitati, seduti al matrimonio. Tutto sembra perfettamente normale, fin quando non si nota qualcuno di insolito sullo sfondo. Un'inquietante figura vestita di bianco, appare seduta tra le altre persone. La voce fuori campo che accompagna questo filmato, dice che si tratta con ogni probabilità dello spirito di una sposa morta tragicamente in un incidente d'auto, subito dopo essersi sposata proprio in questa chiesa. Alcuni, non credono a questa storia, pensano invece che si tratti soltanto di una persona vestita di bianco tra gli invitati, che a causa del video sgranato, appare trasparente. Tuttavia,